dell'anno sarà piuttosto instabile, molte relazioni si trascineranno nel tran tran quotidiano, altri preferiranno chiuderle, ma tutto migliorerà quando giove entrerà in bilancia verso settembre, in quel periodo sperimenterete la gioia di un nuovo amore o la riconciliazione con un amore del passato. Il 2016 sarà un anno che richiederà fatica e talvolta i risultati saranno al di sotto delle vostre aspettative. Perseverate e da settembre vedrete grossi miglioramenti e potrete realizzare i vostri progetti.